quest'ora. Ah, deve essere il corriere. No, sono loro. Salve, buongiorno. Li aspettavo, non sa so da quanto li aspettavo. Sono loro finalmente. Grazie. Spero siano tantissimi. Grazie, grazie, arrivederci. Ti hanno mai proposto, ti è mai venuto in mente di voler comprare dei followers? Sì. Bene. Non farlo. Ma perché non dovresti farlo? Perché avere 100.000 followers, sì, fa gola a di quei 100.000 followers in realtà. Nessuno andrà a mettere mi piace o commentare o mettere un cuoricino condividere. Quindi creare delle interazioni con il tuo post. E questo che cosa comporta? Instagram lo penalizza. E che cosa vuol dire quando Instagram penalizza un post? Significa che quel post non verrà mostrato ai tuoi followers, a quelli veri, a quelli che davvero sono interessati ai tuoi contenuti, a quello che hai da dire e al tuo prodotto. In più, facendolo, Instagram non solo ti penalizzare, ma potrebbe anche farti chiudere il profilo. Non vogliamo perdere tutto il lavoro che abbiamo fatto, giusto? Comprare followers è appagante, sì, ma soltanto per una questione di vanity metrics che, diciamocelo, in realtà non servono poi a molto, ma non ti preoccupare perché se non sai che cosa sono queste vanity metrics lo vediamo nei video più avanti.